Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi Oggi vi spiego come eliminare del tutto i file temporanei dal vostro pc Allora, sono mesi che cercavo un'applicazione non a pagamento e quindi sono riuscito a trovarla E l'applicazione si chiama Bleachbit Semplice applicazione, pesa 10 MB per installarla, 20 MB, ok? Allora, come funziona? Cliccate sopra, tanto l'applicazione la troverete direttamente online oppure sotto al mio video, link in descrizione E come funziona? Allora, questo è il pannello, ok? Questa è l'interfaccia, allora Innanzitutto qua sotto c'è scritto, allora scendiamo un po' più giù fino ad arrivare a sistema Ok, scelso. sistema, file temporaneo, ok? Allora, io qua avevo questo PC, avevo 13 GB disponibili su 222. Come potete vedere, adesso vi faccio vedere una cosa. Allora, file, eccolo qua. Allora, spazio su disco recuperato: 55,25 GB di roba, e file eliminati 1522. Perché certe volte, quando andiamo su sistema, per esempio, scriviamo spazio. Impostazione di archiviazione E andiamo su file temporanei Per esempio Ci sono 236 MB da cancellare Io ci clicco sopra e li cancello ok Prima a me c'erano 60 GB di file temporanei Cliccavo sopra mi faceva, mi faceva eliminare solo 10 MB Cioè non lo so che cazzata Vabbè e quindi, BleachBit ti aiuterà a rimuovere tutti i file temporanei dal vostro PC e recuperare molto spazio, okay. ok? Cliccate sopra file temporanei, pulisci, elimina. Aspettiamo un po'. Ha fatto già una scansione di 51 megabyte. Deve eliminare 200 megabyte di file temporanei ok spazio su disco recuperato 51 MB file eliminati 177 ok quindi ragazzi è un'applicazione semplice non a pagamento e eh, ragazzi io vi consiglio veramente di iscrivervi al canale di attivare la campanellina per non perdervi video come questi tutorial sia tech che su Elden Ring se giocate a Elden Ring e quindi noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao